Quando si è svolto il primo festival di Saremo? Il primo festival di Saremo si è svolto dal 29 gennaio al 31 gennaio del 1951. Nel primo festival di Saremo hanno gareggiato ben 20 canzoni, cantate da tre interpreti diversi. Nilla Pizzi Achille Togliani e il duo Fasano. Nel primo festival di Sanremo, che si è svolto nel Casenò di Sanremo, ha vinto nei Pizzi con la canzone Grazie dei Fiori. Ciao, al prossimo video! mi aspetto